La prima domanda è evidentemente, eh, dal 1 gennaio 2021 eh, nel, per tutte le società UK limited, quindi tutte le società incorporate all'interno del Regno Unito che effettuano e-commerce, cioè eh, vendite a distanza poi tecnicamente, eh, sappiamo che non ci saranno più, non si applicheranno più i threshold classici eh, per fatturato di vendita all'interno dei paesi Dell'Unione Europea cioè, spiego brevemente cioè, chi vende a distanza nell'Unione Europea sa che quando vende in un determinato paese deve calcolare quanto sta vendendo, sopra dei threshold, delle soglie che vagano dai 35 100 mila. Euro annui per, uh, per singolo periodo d'imposta uh, è necessario identificarsi e finiva del paese uh, dove c'è il mercato di sbocco, cioè se vendo in Francia mi devo identificare in Francia, se vendo in Polonia mi devo identificare in Polonia, eccetera, eccetera. Uh, dovrebbero esserci delle novità per quanto riguarda invece l'Inghilterra dal primo gennaio 2021. Sì, esattamente. Quindi questi thresholds non saranno più applicabili. Cosa vuol dire? Che eh, prendendolo dalla prospettiva di una società UK, eh, se la società UK vorrà vendere ad esempio all'interno dell'Unione Europea, questi threshold saranno azzerati, non saranno più applicabili. Quindi la società UK dovrà identificarsi ai fini IVA in ogni paese in cui desidera vendere. Allo stesso modo anche la società europea che prima vendeva magari tranquillamente verso UK perché non aveva raggiunto le 70.000 sterline di, di threshold di limite annuo sarà obbligata ora invece a identificarsi e fini IVA in UK se desidererà continuare a vendere lì quindi direi che questo è già davvero un grosso cambiamento Diciamo che la Brexit co complica anche questa situazione. Quindi è un problema sia per gli UK sellers, cioè per le società incorporate in UK, che per le società incorporate in EU, nell'Unione Europea, che però vendono in UK. Quindi i threshold sono saltati nei confronti del, del Regno Unito, per cui non c'è più il 70.000 sterline di, di CAP. Ottimo, quindi partite IVA con la pala, e qui sarete contenti voi insomma, di poter aiutare e supportare i, i professionisti e le aziende. Avete sì. in modo sì, esattamente. Noi ovviamente eh, provvediamo a questo, provvediamo sia dalla parte delle aziende europee che dalla parte delle aziende u.k. e siamo in grado di registrare finiva eh, in u.k. le aziende europee, ma anche nei principali paesi europei. Eh, le aziende UK, quindi <ride> proprio da una parte e dall'altra, quindi diciamo che ora abbiamo molto lavoro da fare, ah, sì. anche perché le aziende UK che desiderano ora registrarsi in Europa e finiva sono davvero tantissime. E tra l'altro loro avranno bisogno di un rappresentante fiscale o di, o di una identificazione diretta? Cioè basterà l'identificazione diretta o adesso siamo costretti a pagare un po' di più in sostanza? Ah, in sostanza diciamo che per 17 dei 27 paesi dell'Unione Europea avranno assolutamente bisogno del rappresentante fiscale dal 1 gennaio e questo porterà a vari cambiamenti, ci saranno molti aggiustamenti da fare anche per le aziende che ad esempio avevano già eh, aziende quindi UK che avevano già partite IVA in Europa come ad esempio in Italia l'Italia adesso le autorità eh, fiscali italiane hanno dato diciamo, un periodo di sei mesi quindi da arrivare a giugno 2021 per adeguarsi a questa cosa per nominare un rappresentante fiscale e così come l'Italia poi anche questi altri 17 paesi in cui è obbligatorio quindi sì, eh, come detto, dal punto di vista del cliente, questo, mh, dal punto di vista di procedimento, non cambierà molto. Quello che cambia, ovviamente, sono i costi che sono leggermente superiori. E eh, lo, lo ricordiamo, insomma, mi permetto di ricordarlo, diciamo, da, da fiscalista, rappresentante fiscale, tecnicamente, svolge i compiti, le funzioni di un'identificazione diretta, eh, tendenzialmente tecnicamente la stessa cosa, il problema è che rappresenta il problema, diciamo, la caratteristica è che il rappresentante fiscale è solidalmente responsabile con il contribuente nel versamento dell'imposta, cioè in sostanza se voi non pagate poi l'IVA il problema è del rappresentante fiscale, e questo tendenzialmente fa levitare i costi di gestione, che make sense comunque, cioè, eh, in qualche modo anche i commercialisti devono eh, reagire, insomma, salvare da guardarsi da uh, eventuali problematiche di cassa, finanziaria, eccetera, eccetera, quindi, e questo è il vero problema del rappresentante fiscale. Eh, quindi, immagino che il costo, appunto, di un rappresentante fiscale sia leggermente superiore a quello di identificazione diretta adesso anche tramite voi. Sì, sì, sì, esattamente. Questo ovviamente eh, era un servizio che noi eh, davamo già alle società che venivano dall'infuori dell'Europa, non era una cosa che toccava prima le società UK, ma purtroppo, nota dolente per loro, adesso si dovranno anche adeguare a questo, quindi a una lievitazione dei costi per il servizio nei paesi in cui è necessario il rappresentante perché appunto ricordiamo che ci sono paesi come ad esempio la Germania dove il rappresentante fiscale eh, non è necessario, infatti al momento la Germania è uno dei paesi eh, in cui riceviamo più richieste di registrazione in assoluto. Ok, perché loro invece non richiedono un rappresentante fiscale per aziende UK? Sono stati un po' più smart, diciamo. Della... Sì, poi anche qui parliamo, però non mi dilungo molto sul tema. Ricordiamo sempre che siamo in Unione Europea, le regole dovrebbero essere uguali per tutti. Esatto poi non si sa come è possibile che 10 paesi su 27 riescano a evitare l'identificare del rappresentante fiscale, però diciamo che questo è un argomento politico magari, è un mistero ma. non lo trattiamo, ok ti ringrazio, invece parliamo di un altro tema molto interessante, sempre alla, per quanto riguarda le vendite a distanza che pure interessa tantissimo la vostra e la mia platea, come ha reagito invece Amazon alla Brexit? Perché ci sono stati dei cambiamenti nei centri logistici quindi la domanda è anche anche per le aziende UK based, è possibile ancora lavorare tram tramite Amazon FBA o è diventato più complicato? Diciamo che è diventato leggermente più complicato eh, dal punto di vista che le aziende UK che vorranno continuare a vendere in, negli altri Amazon market in Europa senza problemi saranno obbligate a ehm, aprire appunto una partita IVA in uno dei vari market europei che è Amazon e a mandare il proprio, i propri prodotti direttamente lì questo ovviamente poi creerà vantaggi dal punto di vista logistico dal punto di vista dei clienti ehm, dal punto di vista magari anche dello status prime però comunque è un bel cambiamento, infatti anche adesso stiamo assistendo proprio a una corsa dai parte dei sellers che vendono su Amazon ehm, UK eh, per registrarsi più velocemente possibile in un paese dell'Unione Europea per poi continuare a vendere, anche perché Amazon ad esempio ha modificato anche il Pan European Fulfillment che c'era prima, eh, quindi eh, che comprendeva tutti i suoi sette, i sette paesi in cui ha dei fulfillment centers e ovviamente ora escluso UK quindi anche da questo punto di vista ci saranno degli adeguamenti se uno vorrà continuare a vendere in UK dovrà mandare lo stock direttamente in UK e poi successivamente mandarlo in un paese anche dell'Unione Europea quindi in questo modo dovrà sdoppiare, ehm, sdoppiare questo passaggio mentre prima era in grado di farlo soltanto in un paese chiaramente con l'aumento dei costi inevitabilmente. Sì, esattamente, esattamente. quindi di... alta nota dolente. No, infatti anche noi diciamo, consigliamo ai nostri clienti già da, da tempo, da quando è cominciato il rumor della Brexit, di iniziare già a considerare altri centri logistici in Europa, di provvedere al trasferimento delle merci eventualmente situate in UK, perché anche lasciamo stare i costi e va bene, ma anche dal punto di vista temporale non è cosa che fa in 24 ore, quindi per trovarsi pronti poi dal primo gennaio in realtà avrebbero già dovuto iniziare. Comunque questa sarà quindi il leitmotiv di questi primi sei mesi del 2021. Ottimo, grazie mille anche per questo chiarimento. Vorrei farti un'altra domanda invece, però eh, questo riguarda gli infomarketers. Abbiamo parlato di vendite a distanza, quindi dropshipping, compravendite, commercio, diciamo, elettronico. Uh, la Brexit però uh, se ne parla meno in combinazione invece con gli infomarketers quindi chi vende, uh, info, chi fa info selling di uh, infoprodotti, audiocorsi, videocorsi eccetera eccetera um, in questo senso ci sono dei cambiamenti anche per loro perlomeno per quelli che fanno queste attività con una UK company una società incorporata limited okay. ci dici qualcosa in più? Sì esatto, ad esempio non potranno più iscriversi al MOS, quindi il MOS, quindi il One Stop Shop, quindi il sistema dell'agenzia delle entrate che permette di eh, gestire l'IVA in tutti i 27 paesi dell'Unione Europea senza la necessità di, di identificarsi in ciascuno di essi, ecco le UK companies che fanno questo tipo di vendita non potranno più utilizzare questo sistema. Eh, per continuare a utilizzare questo sistema dovranno identificarsi e finiva in almeno un paese dell'Unione Europea che permette questo eh, quindi diciamo anche questo è un bel cambiamento ovviamente invece le società europee potranno continuare ma ehm, per quanto riguarda l'Inghilterra avranno sempre comunque bisogno ora di eh, aprire una partita IVA anche in UK per continuare a lì. quindi anche questo è un bel cambiamento per le UK companies Claudia grazie mille, sei stata gentilissima, hai soddisfatto tutte, tutte le mie curiosità adesso sicuramente io così come tutta la mia audience ne sappiamo molto molto di più quindi ti ringrazio per questa opportunità e grazie anche per collaborare con me sì, ti ringrazio tanto anche io per questa chiacchierata e, e niente, quindi staremo a vedere che cosa succede ehm, adesso oh, da gennaio, quindi tra oh. pochissimo. A presto allora, grazie, e alla prossima. A presto, grazie, ciao. ciao a tutti.